Allora, buonasera a tutti e a tutti. Noi questa sera siamo ospiti di questo posto meraviglioso che si chiama Circo dei lettori, che chi non è di Torino guarda sempre con fascinazione poi finalmente ci arriva. Siamo con Alessandro Rocca, che è tante cose, tra cui autore di questo libro, che siamo orgogliosi. Io sono un piccolo editore, anche quasi fallimentare, quindi non ascoltatemi tanto, non fate gli editori mai. Le case editrici sono destinate a essere inglobate... Da grandi gruppi editoriali, ma Rescue è un libro molto bello che abbiamo fatto perché ci crediamo tantissimo, perché pensiamo che questa sia una delle questioni di civiltà più importanti del momento, al netto anche dell'emotività sacrosanta degli ultimi giorni sia una questione capitale per l'epoca in cui viviamo. Alessandro insieme ad altre persone ha pensato bene di prendere una, una nave intera che è un po' la quell'arrovesciamento, non bisogna no, uh, costruire semplicemente una nave, bisogna anche dire qual è l'obiettivo, e l'obiettivo è gigantesco, è quello di salvare le vite umane, pare che sia un problema politico salvare vite umane, pare che non sia opportuno nemmeno imbarcarsi, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato che alle stesse famiglie delle persone che cercano di attraversare il mare, ha chiesto loro, ma siete sicuri? se sia il caso di farlo, avete messo in conto i rischi, io non so, cioè ormai la realtà supera veramente la fantasia distopica, no? quasi anche una violenza verbale inaccettabile. Do dopodiché appunto ci sono delle persone, io partirei proprio da, da questo elemento che poi è al centro del tuo libro, perché un gruppo di amici più o meno noti, più o meno in relazione con un mondo, poi ci dirai quale mondo, durante la pandemia, mentre tutti eravamo chiusi in casa e le cose erano ancora più difficili da affrontare, questo gruppo di persone decide prendiamo una nave. È una cosa abbastanza sorprendente, cioè è, è la rottura dello schema più, più grande che si possa fare. Beh sì, intanto grazie a tutti e a tutti di essere qui questa sera. Siete tantissime, tantissime persone che conosco, quindi sarà complicatissimo... Parlare e raccontare questa cosa perché magari chi mi conosce da, da quando siamo bambini ha delle grandissime aspettative. Eh, io, noi abbiamo, abbiamo deciso di, di comprare una nave, di fare una nave, di metterla nel Mediterraneo, di salvare delle persone perché dal 2018 quando abbiamo incominciato a parlare di questa idea eh, abbiamo pensato che avevamo in testa che non, non potevamo girarci più dall'altra parte cioè noi siamo nati dalla parte giusta del mondo abbiamo in tasca un passaporto che ci consente di andare dappertutto eh, abbiamo tantissime possibilità e secondo me e secondo noi è giusto tendere la mano a chi eh, è in difficoltà, a chi vuole cambiare la propria vita per qualsiasi tipo di motivo. Quindi ci siamo, ci siamo guardati intorno, ci siamo guardati in faccia. Sono successe tante cose. Che, che racconto nel libro con uh, un gruppo di persone, principalmente milanesi, diciamo, sono un gruppo di legali, qualche giornalista, e ci sono anche dei milanesi buoni, incredibili. Ci sono anche dei è una, milanesi. È la buoni. prima notizia della serata. Esatto, la prima notizia della serata, eh, qui a Torino di Rescue siamo una, un piccolo contingente, siamo in due, siamo io ed Emiliano, eh, Emiliano Giovine che anche lui è un avvocato, e, mh, ci siamo detti facciamo questa nave, facciamo questa cosa, all'inizio un piccolo gruppo di persone si è trovato proprio in, uh, intorno a un tavolo come se fossimo noi questa sera qui e, e c'è stato qualcuno di, di queste persone che ha detto che cosa facciamo? e un'altra persona ha risposto compriamo una nave e gli altri hanno detto compriamola va bene quindi abbiamo costituito la, la nostra associazione a dicembre del 2019 a dicembre del 2019 con un certo tempismo notate certo, anche, cioè la follia non era sufficiente avete scelto anche esatto e la follia giustamente citi bene la follia perché io amo chiamare questa, questa impresa che abbiamo messo su eh, il sogno di un gruppo di folli perché ovviamente cioè, nessuno di noi era esperto di, di mare, di, di, di, di, come si, di dove si compra una nave, di come si fa a fare l'armatore, di che cosa bisogna fare eh, una volta che ce l'hai, come funziona, quali sono tutta una serie di, di, di aspetti che poi abbiamo scoperto man mano e che ci hanno in parte anche travolto, perché comunque quando non sai bene che cosa fare anche se ci siamo comunque documentati e ci siamo messi in mano persone che avevano sempre fatto questo di, di mestiere. Comunque, il 19 dicembre 2019 si firma questa, questo atto davanti al notaio, si costituisce Rescue. Prima riunione l'8 gennaio 2020 a Milano, ci vediamo in faccia. Io lì scopro che c'è un altro torinese, sono felicissimo ovviamente di questo, e decidiamo che dobbiamo uscire, dobbiamo raccontare la nostra storia, dobbiamo fare questo tour in Italia Uh, un tour, uh, un, un incontro per ogni regione, 20, 20 incontri, eccetera. Il nostro presidente onorario, Gerardo Colombo, dice benissimo: che perfetto, partiamo, andiamo tutti, evviva. E, e poi, eh, mentre stavamo preparando questa cosa, siamo andati in lockdown. Siamo andati in lockdown, noi avevamo la necessità di farci conoscere, avevamo la necessità di raccogliere del denaro per comprare questa nave, avevamo la necessità di fare del crowdfunding, ma avevamo necessità di, appunto, di, di fare tutta una serie di cose, di strutturarci, di, di, di diventare un equipaggio vero. E quando è successo il lockdown ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che facciamo? La follia ormai era compiuta abbiamo detto andiamo avanti. Siamo andati avanti, ci siamo inventati un sacco di cose online, perché in quel periodo era possibile solo fare questo, e quando ci siamo presentati alla stampa, nel momento in cui l'estate del 2020 era possibile uscire no? allo scoperto, eh, appunto il nostro presidente onorario Gardo Colombo ha detto è nata Rescue, è nata la nave della società civile, perché noi al alle spalle non abbiamo nessuna grandissima organizzazione, nessun finanziatore occulto, non abbiamo niente, noi siamo... Nemmeno Soros nemmeno Soros, nessuno, nemmeno gli arabi, dimenticati nessuno. Dimenticati da tutti, proprio. Siamo dimenticati da tutti, ma siamo la nave, come, come ci piace dire, di tutti voi e di tutti noi, cioè di ciascuno che ha messo poi quei 5 euro, quei 10 euro, quei 50 euro. Poi qualcuno ha messo anche 50.000, 100.000, però sono sempre donazioni di, di privati, di persone che hanno deciso di, di darci dei soldi. Quando siamo usciti sulla stampa a fine luglio del 2020 è successa una cosa straordinaria che noi non ci saremmo mai aspettati. Eh, nella prima settimana, i primi dieci giorni, abbiamo ricevuto più di mille mail di persone che ci chiedevano cosa possiamo fare, come possiamo aiutarvi, che cosa possiamo in questo momento fare per, per voi. E questo ovviamente ci ha dato un'ulteriore spinta Durante l'inverno c'è stato di nuovo il, il lockdown, ma noi abbiamo fatto un evento online, di nove, una maratona di nove ore, il 13 di dicembre 2020. In, in quella giornata e nelle due settimane successive abbiamo raccolto oltre 200 euro, che sono niente per una... diciamo per un ONG come la nostra, per, per quello che facciamo noi. La nostra ONG costa 2 milioni all'anno per fare delle missioni di salvataggio, ma come... Io dico sempre, e come pensiamo tutti noi di Rescue, se io spendo un milione di euro, anche solo per salvare la vita di una sola persona, è il milione di euro meglio speso. Noi, non posso spendere meglio quel milione di euro, perché quella persona lì vale più di qualsiasi altra cosa. Infatti la vita umana non ha prezzo. Quindi tutte le vite delle persone sono, eh, sono senza prezzo. Quindi noi dobbiamo assolutamente andare ad aiutare queste persone. Poi nella primavera, per farla breve, poi chi leggerà il libro lo, lo scoprirà, compriamo la nave e iniziamo a fare delle missioni di salvataggio e, e niente, questa è un po' la genesi del, di Rescue. Senti, voi avete un progetto che non dovrebbe esistere, questa è nella vostra stessa definizione, perché? Cioè, io lo capisco ovviamente, perché allora... ho letto lì, li... chi non legge il libro, spiace, è gravissimo. Non prenderà un sacco, non coglierà un sacco di sfumature, però in realtà questa è la più importante. Beh, assolutamente sì, questo noi lo ripetiamo tutti i giorni. Noi non dovremmo né esistere, non dovremmo esserci, non dovremmo essere nel Mediterraneo, perché nel Mediterraneo ci dovrebbe essere. Intanto, prima ancora, non dovremmo permettere, consentire alle persone che vogliono emigrare di farlo nel modo in cui lo fanno adesso, cioè attraverso i trafficanti di uomini, eh, eh, e non confondiamo scafisti e trafficanti di uomini, gli scafisti non esistono, gli scafisti sono dei poveretti a cui viene messo in mano il motore di una nave, di, di una barca, di una barchetta, non gli si fa pagare la traversata e gli si dice portali a Lampedusa, portali dove riesci, quindi gli scafisti di fatto non esistono, i trafficanti di esseri umani sono altri, sono delle mafie potentissime, che collaborano con la Guardia Costiera Libica che noi finanziamo finanziamo fino ad ora se non sbaglio abbiamo dato più di 100 milioni di euro alla Guardia Costiera Libica abbiamo fornito motovedette che costano 20 milioni di euro l'una pensate noi noi costiamo 2 milioni di euro all'anno più o meno per fare 8-10 missioni quindi vedete che quei 100 milioni di euro se lo Stato decidesse di fare un qualche l'Europa non lo Stato l'Europa decidesse di fare delle attività di SAR, di Search and Rescue, comunque di soccorso nel Mediterraneo, finanziando in modo organico delle associazioni come la nostra, spenderebbe molto meno di quei 100 milioni di euro che ha dato la Guardia Costiera Libica. Cioè è semplice, è un'equazione semplicissima, la capisce anche un bambino di terza elementare. Quindi noi non dovremmo esistere perché dovrebbe esistere appunto la possibilità per le persone di chiedere un visto, ad esempio, e di venire in Europa, di andare negli Stati Uniti, di andare... Dove vuole, perché chiunque vuole chi, chi vuole cambiare la propria vita, indipendentemente dal fatto che venga da una zona di guerra, di, di, di carestie, di cambiamenti climatici, se vengono da quelle zone, a maggior ragione hanno diritto di asilo, eccetera. Questo è, è chiaro. Ma se io voglio migliorare la, la mia situazione, la situazione dei miei figli, della mia famiglia, di, di, delle persone che mi stanno a cuore, perché non posso farlo? Perché se sono... Un pakistano, il mio passaporto vale per 29 paesi e se sono un italiano o un canadese vale per più di 180 paesi. Perché posso chiedere il visto in 180 paesi, mentre se sono un pakistano me lo danno solo 29 paesi? Per quale motivo? Qual è la differenza fra ciascuno di voi, me, lui e un pakistano? Nessuna. La razza umana è una sola, cioè siamo tutti uguali. Quindi qual è la differenza? Perché certe persone non possono farlo? E allora, l'Unione Europea, il governo italiano, non questo purtroppo perché come... Sì, nemmeno i precedenti va detto. Sì, eh? no, certo, nemmeno i precedenti, no, no, certo. Perché questa è brutta, forte, però... Però gli accordi con la, con la Libia eh, li ha fatti minniti, certo, assolutamente. Siccome ero in Parlamento in una vita precedente, mi ricordo che quando ci opponevamo agli accordi con la Libia ci dicevano che eravamo dei velleitari, delle persone che volevamo accoglierli tutti senza sapere che poi in Italia si vogliono fermare pochissimi rispetto al totale, perché siamo messi così, cioè guardiamoci in faccia, nessuno vuole fermarsi da noi. E però era, era la parte di sinistra, che era il governo del paese, che ci spiegava che bisognava mettersi d'accordo con questi sindaci della Libia. A me piacerebbe riportare Minniti, oltre a un girone infernale dove finirà, molto in fondo, riportarlo a quelle I sindaci della Libia erano i capi tribù, eh, più o meno criminali in una guerra civile che erano collegati ai trafficanti di uomini che erano le stesse persone che cambiavano di casacca e la sera poi diventavano i torturatori non sto esagerando, eh. c'è una letteratura sconfinata non solo di people fortunatamente ma di una parte consistente del nostro panorama editoriale che ha raccontato queste cose ed è in generale un andazzo che prosegue da tempo c'era Di Maio, quello intelligente adesso l'abbiamo... Io non so se avete notizie di Di Maio perché a me un po' manca. Cioè la sua raffinatezza, la sua... Sapete, quando uno è sofisticato un po' ti colpisce. E lui inventò la categoria dei taxi del mare, che eravate voi. Cioè voi non c'eravate ancora. Sì, non siamo ancora. Ma, esatto. siamo lì, ancora. Quindi questa, la, il codice di condotta contro l'NG non fu inventato da Giorgio Meloni o dal perfido Salvini, ma fu inventato prima. E quindi c'è proprio una tendenza per non parlare della vera questione che è quella europea, cioè la fortezza Europa, che di fatto è la traduzione di quella sigla che dovrebbe sovrintendere a tutti questi meccanismi, a tutte queste dinamiche. Quindi è un momento, secondo me, abissale. Io mi chiedo sempre, poi magari arriviamo a parlare anche dei tuoi interlocutori, che cosa ci chiederanno le persone che sono state in Libia in quei campi che hanno dovuto attraversare il mare, che poi adesso magari non lo raccontano, perché, un po' come chi tornava dai campi, diciamo, di sterminio, ma anche quelli un po' meno drammatici, diciamo, della seconda guerra mondiale, come sapete, non, aveva, nessuna, aveva troppo pudore per raccontare quello che era successo, no? Anche perché si trattava di violenze fisiche, di cose in inumane. Ma fra qualche anno, magari qualcuno ci chiederà noi dove eravamo. Uh, rocca su una nave eh, nel senso più buono del termine nel senso che ci aveva messo ma quanti di noi potranno dire io non c'entravo io assistevo non dicevo niente ma no con tutti questi ma di cui ha costellato il ragionamento quindi secondo me questa è una questione davvero gigantesca al di là della politica proprio a livello di umanità di, con, di senso della vita di percezione delle cose e in questo cammino tu hai incontrato personalità che tu citi, intervisti con cui insomma ha a che fare nel libro, Gerardo Colombo è la prima di cui ti chiederai qualcosa, e poi c'è questa figura che è molto mia amica, quindi ne parlo con un po' di piaggeria o di simpatia, che è Cecilia Strada, anche perché eh, ci chiedeva ieri la giornalista di, del Corriere, ma questo cognome così ingombrante, perché Gino Strada non c'è più, però in effetti Gino Strada sarebbe uno... Secondo me è meno simpatico di una volta perché un po' pacifista, che è un'altra parola di chi vuole che non si possono più usare insieme a quella questione di cui parliamo, ma ne parliamo un'altra volta. Però c'è anche Cecilia Strada, ci sono tante altre persone, la, la tua conversazione parte da Lella Costa, ci sono veramente tanti amici in questa storia. Ce ne vuoi citare non soltanto i nomi, ma cosa ti hanno dato e cosa ti hanno detto in questo libro e in questo percorso? Beh, allora, mh, Gerardo è quello che un po' nelle prime riunioni ci ha dato il là e ha messo, come dire, il claim del, del, nostro, del nostro fare questa... questo tipo di... questa attività di, di, di salvare le persone, cioè lui ha detto e, e lo dice sempre, tutte le volte che si rivolge alle persone, no? Quando in situazioni come questa, ma se ciascuno di noi, chiunque di voi, io, Fossi su una barchetta in mezzo al Mediterraneo, non vorrei che qualcuno venisse e mi tendesse la mano e mi portasse in salvo. Cioè, è questo il, il chi, è, chi, è che di, chi è che potrebbe dire no a questa cosa? Io credo nemmeno il peggior Salvini, nemmeno il peggior Piantedosi, nemmeno la nostra Giorgia Meloni, nessuno di loro. Cioè, per quello che, eh, quello che, che, che vorrei chiedere a queste, a queste persone che si sono dimostrate senza umanità, anche nelle espressioni che hanno utilizzato per la tragedia di, di Cutro o per, per, per le altre, insomma. Per, cioè, non hanno… Um, come dire, gli manca della, della sensibilità umana proprio e, e vorrei proprio metterle… vorrei portarle una volta sulla barca con me, sulla nostra nave, sulla nostra rescue people, no? La nostra rescue people è una nave di, 70 me di 39 metri, e è una nave che ha 70 anni di vita e ha un fascino molto, molto particolare, eh, e vi assicuro che in mezzo al Mediterraneo, anche su una barca così grande, di notte, quando tu senti solo il rumore del mare o, o del motore, eccetera, e, e ti metti lì sul ponte e osservi il buio più assoluto, eh, ti prende un… cioè hai un qualche cosa che dice e adesso, se succede qualcosa, cosa faccio? Quindi io mi immagino 50 persone, 60 persone, 100 persone su un peschereccio scassato, su un barchino di legno che sono partite dalle coste della Libia, dalla coste della Tunisia, dall'Egitto, dalla Turchia, ma prima hanno attraversato il deserto, prima sono state imprigionate, torturate, stuprate nei, nei lager libici, perché diamo un nome alle cose. Quindi Gerardo ci ricorda questo, cioè noi dobbiamo avere la capacità e... Eh, di tendere la mano a queste persone, perché sennò no non... cioè, come, come possiamo considerarci umani, no? Qualcuno diceva restiamo umani, no? E, e allora eh, è, è proprio questo. E, e Cecilia, che è arrivata... Io Cecilia, lo racconto anche nel libro, eh, non la conoscevo direttamente, ci siamo sentiti qualche anno fa, io dovevo fare un viaggio in Sudan, ho fatto una telefonata... Eh, mi sono son procurato il suo numero perché dovevo andare in Sudan a fare una, un documentario e, e lei mi doveva, insomma, mi, ha cercato di darmi una mano per avere il visto, eccetera, che poi non mi hanno concesso perché ero indesiderato io e i miei colleghi eravamo indesiderati in Sudan perché eravamo giornalisti e quindi andavamo a rompere le scatole. Poi non ci siamo, dopo quelle tre telefonate, non ci siamo mai più né visti né sentiti e io l'ho riscoperta quando è arrivata a Rescue. Nell'autunno del, del 2020 eh, lei, dopo l'esperienza di emergency, è stata in Mediterranea e poi adesso è la nostra responsabile della comunicazione. Io lavoro fianco a fianco con lei praticamente ogni giorno da, da allora. Eh, ci sentiamo tutti i giorni, è diventata un'amica come amica di Pippo ed è una persona straordinaria che ti dà una carica incredibile, che ha moltissime idee, che con, con la quale si può parlare veramente di tutto e, e, e che comunque ha un, una forza dirompente quando scrive anche solo un tweet o, o un post su Facebook o su Instagram. Se la seguite vedrete che oltre agli insulti e tutto quello che può comportare, come diceva Pippo, il suo cognome, che è un cognome importante, ingombrante, eccetera, ma al di là di quello lei è Cecilia Strada, non è Gino Strada, e sono due persone completamente differenti, che hanno fatto ovviamente delle cose insieme perché erano padre e figlia, ma lei in questo momento ha come dire, un piglio decisamente eh, come dire, eh, molto, molto aggressivo anche dal punto di vista del, di quello che dice, delle cose che dice, di come le dice, eh, soprattutto nei confronti dei nostri governanti o di quello che dovrebbero o non dovrebbero fare quindi per noi è molto importante avere lei e io lo dico così come, come, di, come l'ho detto come lo dico sempre al, diciamo ai vips che ho in, intervistato e incontrato che sono amici di Rescue cioè a me serve avere Lella Costa che parli di Rescue a me serve avere Dario Vergassola che mi parla di Rescue mi servono queste persone che hanno un nome e hanno soprattutto un cognome e hanno una visibilità come personaggi dopodiché io lo dico sempre subito, cioè ho bisogno di te, dobbiamo comunicare, dobbiamo parlare, tu arrivi a tantissime persone immediatamente, se lo dico io, cioè lo dico a voi qua, finisce lì, se lo dice Gegiglia Strada, se magari lo dice Lella Costa a uno spettacolo in teatro, come ha fatto durante tutta la sua tournée, che alla fine di ogni spettacolo ha invitato a donare per Rescue, Noi avevamo i, lei ci ha concesso di avere un banchetto, con il nostro merchandising eh, dove c'era anche il libro, eccetera, eh, di Rescue per tutta la sua tournée. Quindi, come hanno fatto anche altri attori, eh, ci, ci sono stati moltissimi attori che hanno, che hanno aderito a questa cosa che abbiamo fatto nei teatri fra novembre e gennaio. Quindi a, abbiamo bisogno di questi, di questi personaggi. Nel libro ne, ce ne sono un po', diciamo, di, di vips, chiamiamoli così, che, ai quali ho chiesto, semplicemente ho, ho fatto una domanda che sembra banale, ma quanto vale per te la, la, una vita umana? No? Cioè che cos'è la, la, la vita umana? E ciascuno mi ha raccontato qualcosa che in alcuni casi è molto personale perché riguarda il proprio vissuto, altri invece mi hanno parlato appunto del fatto di, di, di dover comunque fare qualcosa, di dover intervenire, di dover essere attivi, perché io spero che questo libro possa essere anche di ispirazione per, per altre persone, per altre realtà che vogliono fare delle cose, per chi vuole... ripeto, noi siamo un gruppo di folli che avevano un sogno e l'hanno realizzato. Quindi, quindi, vuol dire che è possibile fare le cose. È possibile fare le cose nonostante tutto. Cioè, è possibile anche comprare una nave. Cioè, una nave... Quando noi abbiamo detto compriamo una nave, non sapevamo nemmeno da che parte... Dove si, dove si compra una nave? Un conto è comprare un gommone, un conto è comprare una nave. Ok. Senti, mm. ma no, non ci stavo pensando dove si compra una nave. Ce lo vuoi anche dire? Come si compra una nave? Come si compra una nave? Sai che forse non lo so ancora. Però, no, è perché... Cioè noi siamo poi affidati a qualcuno, insomma abbiamo iniziato a guardare, ci sono anche dei siti poi specializzati, abbiamo scoperto che vendono mercantili, navi da ex navi da, che, che facevano altre attività prima. La nostra ad esempio è una nave che eh, faceva ricerche oceanografiche negli anni 50-60. E... L'abbiamo trovata, l'abbiamo pagata a 400.000 euro, ci hanno un po' fregati, eh, dobbiamo dirlo. Ma come? Eh, cioè, è Perché eravamo inesperti e quindi quando compri l'usato, speri sempre che sia un usato sicuro, ma in realtà poi abbiamo scoperto che aveva un sacco di magagne dopo le prime missioni abbiamo comunque tribolato parecchio, infatti gli ultimi mesi li ha passati in cantiere, adesso è Perfetto. nuova, abbiamo speso un sacco di soldi per metterla a posto. E ovviamente abbiamo lanciato di nuovo la campagna di crowdfunding chiedendo ai nostri ormai 10.000 sostenitori più o meno, perché il nostro sogno era all'inizio: facciamo la nave della società civile, troviamo 2 milioni di italiani che ci danno un euro. Ho detto che figo: 2 milioni di persone che ci danno un euro, abbiamo 2 milioni di euro. Poi in realtà. I sistemi di, di, di crowdfunding, di raccolta fondi, eccetera, non ti consentono di donare un euro perché si tengono la fee di 30 centesimi, di 20 centesimi, te li danno quando hai raccolto almeno X. Oppure, cioè, sono tutta una serie di sistemi che non ti consentono di. Quindi, vabbè, abbiamo detto, vabbè, datecene 5, allora partiamo da 5, così è. Comunque, abbiamo trovato più di 10.000 donatori unici che, che continuano a essere i nostri donatori. E nell'ultima campagna di, che abbiamo lanciato, combinazione poco prima del, della strage di Cutro, abbiamo lanciato una campagna che si chiama Non Uccidere con una bellissima vignetta di Mauro Biani. Mauro Biani che è un altro nostro amico, non so se lo conoscete, fa delle, delle vignette bellissime. E, e con gr nostra grande sorpresa sono arrivate eh, 2400 donazioni nei primissimi giorni di cui 1900 di donatori che non conoscevamo, che per la prima volta ci hanno donato chi 5, chi 10, chi 20 euro, chi 50, chi 100, chi ha deciso di fare una donazione continuativa. E quindi questo ci ha, ci ha sorpreso molto perché comunque vuol dire che nella società civile c'è chi eh, ha voglia di comunque di salvare una vita insieme a noi. Eh, e, e questo per noi è, è, è, è la forza più grande, è la cosa che ci spinge ad andare avanti è, ed è, il, il, diciamo, le persone che ci chiedono cosa possiamo fare, eccetera, una cosa che racconto nel, nel libro è che una nostra peculiarità, credo, è quella degli equipaggi di terra. Molte persone in moltissime città si sono organizzate in, in veri e propri nuclei che eh, sostengono Rescue con le attività più disparate. Noi gli abbiamo dato tutta una serie di, di layout anche per crearsi la loro pagina Facebook, il lo loro profilo Instagram, e loro fanno attività di qualunque tipo. Cioè, va dalla cena di beneficenza alla biciclettata, alla partecipazione alla fiera, alla proiezione del film, all'evento di presentazione con i nostri libri, con noi, eccetera, e, e sono attivissimi. Saremo presenti anche a Fa la Cosa Giusta a Milano tre giorni con il nostro stand dove tutti i volontari da tutta Italia verranno a gestire lo stand perché sono assolutamente animati. Da... Siccome non tutti possiamo andare su una nave, non tutti possiamo fare una missione perché per fare una missione bisogna, avere delle, comunque, bisogna essere in grado di fare delle cose sulla nave. No? Si può andare... Ad esempio una cosa che potrebbero fare tutti, che potrebbe fare ciascuno di voi è il cuoco. Se sapete fare i cuochi potete venire sulla nave perché il cuoco serve, è, una, è fondamentale anzi. E, però eh, ad esempio l'equipaggio di marittimi, cioè il comandante, gli ufficiali, gli ingegneri di macchina, eccetera, quelli sono ovviamente stipendiati e pagati, poi ci sono tutti volontari ma che devono avere una certa esperienza di mare oltre poi a essere alcuni eh, mediatori culturali, il, il, il personale medico, sanitario. Appunto il cuoco, e eccetera. Quindi non tutti, quindi le, queste persone sono organizzate in questi equipaggi in terra proprio perché non possono venire a fare l'equipaggio di mare. E quindi sono inventati questa cosa qua. A noi è piaciuta tantissimo, gli abbiamo andati là, ce ne sono già una quindicina. Uno addirittura a Parigi è nato meno di un mese fa con uno spettacolo teatrale, eh, una presentazione alla libreria dei libri italiani di Parigi, eccetera. Insomma, Cecilia è andata con il nostro presidente Luciano a Parigi a fare questa presentazione e questo per noi è stato veramente una cosa incredibile insomma beh anche un applauso anche se siamo a Torino è autorizzato è il posto questo ma è no, posto, perché, no, il posto no. nel mondo in cui applaudono meno per esperienza sì. è venuta Lady Gaga niente ziti tutti una, tutta sera no perché sono tutti miei amici allora, ah, cioè, già mi conoscono sono, quindi no, se dobbiamo applaudire di prudenza Senti, eh, Gerardo Colombo fa una riflessione sugli articoli della Costituzione in questo libro e in generale. Tu hai scoperto, in realtà non è una scoperta, no. cioè bastava leggere il Codice sì. Penale, l'articolo 54, ce lo leggi che così capiamo anche sì. di cosa parliamo quando parliamo di salvataggi e di sì. responsabilità penali. No, cioè è incredibile questa cosa. Io non ero a conoscenza, l'ho sentito credo in una trasmissione televisiva Qualcuno ha citato eh, l'articolo 54 del nostro codice penale, c'è già, già tutto lì, allora sono andato a, a vedermelo e dice non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Quindi di fatto il nostro codice penale dice che se c'è qualcuno in pericolo da salvare, noi dobbiamo salvarlo. Punto. Non c'è altro da dire, cioè il codice di condotta che c'è nel decreto piantedosi, a parte che non c'è nulla di nuovo e non c'è nulla che le ONG che si occupano di SAR, search and Rescue nel Mediterraneo, già non facessero prima, perché già prima... Sì, appena c'era un, uh, un messaggio di un qualcuno che chiede, richiedeva aiuto veniva comunicato e viene comunicato immediatamente a tutte le autorità, come avete visto anche per quanto riguarda l'ultimo naufragio in, uh, in Sar-Libica, no? è stato immediatamente comunicato ai libici, i libici hanno detto, mia non abbiamo motovedette, come non avete motovedette, ve l'abbiamo date noi, come... come cioè mi viene, mi viene da dire delle parolacce cioè, perché eh, vi abbiamo dato 100 milioni più le motovedette e non ci sono motovedette pronte? Cioè, eh, ragazzi qua ci prendono proprio il culo voglio dire, adesso devo, devo anche dirlo. E, e poi a me ha scioccato veramente l'ultima comunicazione, non so se l'avete seguita, queste comunicazioni che ci sono state tra eh, Sea-Watch, l'aereo di Sea-Watch, la base di Sea-Watch e, e il centro di ricerca di Roma e, il, e quello di, di Bengasi dove all'ultimo uno dei nostri, del, del centro di ricerca di Roma, ha detto sì sì ok, ciao ciao, ha chiuso la, la chiamata così, punto, fine. Sì sì ok, ciao ciao, questo ha detto. Io veramente sono rimasto, se c'è una barca in pericolo, oltretutto le zone SAR sono delle zone convenzionali dove gli stati, de... SAR search and rescue sempre, quindi ricerca e soccorso, sono delle zone che sono convenzionalmente state create dove dovrebbero intervenire gli stati che eh, sono appunto stati, eh, come dire, hanno questa, questa zona di competenza, quindi SAR libica, SAR maltese, SAR italiana, Malta non interviene mai da nessuna parte, i libici quando intervengono, intervengono per riportare indietro i migranti e noi ne abbiamo avuto contezza proprio in una, durante un, un soccorso che abbiamo fatto, se andate sul nostro sito rescue.it c'è il filmato in cui noi riceviamo il messaggio di, di richiesta di soccorso, la nostra nave fa 8-9 nodi quando proprio in discesa, loro hanno le nostre motovedette che vanno 22-24 nodi, quindi arrivano prima loro, noi arriviamo mentre loro sono già lì e ci dicono andate via assolutamente, no, no, no, no, ci pensiamo noi, noi non è che abbiamo regole di ingaggio militari, questi hanno i fucili, hanno la mitragliatrice sulla motovedetta, quindi dobbiamo necessariamente stare lì e aspettare. Loro li riportano indietro semplicemente perché li riportano indietro? Perché in accordo con i trafficanti, poi queste persone ripagheranno un'altra volta la traversata. Quindi la pagheranno due volte, tre volte. Dopo aver pagato la traversata del deserto, dopo essere stati imprigionati, stuprati, picchiati, torturati nei lager libici. Come sempre diamo un nome alle cose, perché le cose stanno così. Cioè, questo è. Stanno così sì, peraltro la nostra Costituzione, l'articolo 10, spiega che noi dovremmo dare asilo alle persone ma non per una ragione bislacca, perché quando hanno scritto la Costituzione, lo dico a voi che già lo sapete, ovviamente non c'erano i migranti che venivano nel mar Mediterraneo, i migranti e gli espatriati per ragioni politiche o di discriminazione razziale eravamo noi e quindi i costituenti si preoccuparono di scrivere una norma universale con un dibattito bellissimo, eh, molto acceso, eh, in cui un senatore, un, pardon, un rappresentante socialista della Costituente disse fatelo largo perché se la scrivete troppo stretta la norma, l'anno scorso a me mi ammazzavano, non ai migranti che vengono dal Centrafrica o dalle, o dalle zone dell'Himalaya, dell proprio noi, è per questo che è stata scritta, non è un caso che Salvini che è un uomo di grande intelligenza ha colto questo e l'aveva già attaccato quando aveva fatto il ministro all'interno del governo Conte Quando vi ricordate Conte era cattivo poi è diventato buono però prima era cattivissimo e fece quella cosa con i decreti di sicurezza no? lui e Salvini col cartello brutto e uno dei problemi di Salvini allora era proprio quello di dire che l'articolo 10 in generale le norme di soccorso che non sono solo quelle che tu insomma che si riferiscono o che hanno a che fare con l'articolo 54 del codice penale ma che sono le norme di soccorso in generale del diritto del mare in generale tutte sì. le convenzioni che guarda caso furono scritte anche loro dopo la fine della seconda guerra mondiale cioè tutta quella impalcatura di convenzioni internazionali e il, il loro rafforzamento furono fatti dopo la seconda guerra mondiale perché ti, ti posso correggere? Oh, vai, certo che ce n'è ce una del 1910 sì però aspetta perché eh. furono rafforzate come stavo dicendo eh dopo la seconda guerra mondiale sì. cioè, ci si chiese come potevano coprire di più visto quello che era successo e peraltro la seconda guerra mondiale la fine della seconda guerra mondiale finisce con un grandissimo flusso migratorio all'interno dell'Europa e non solo come ricorderete c'era cioè, ci, l'esigenza di ricostruire come dire, un profilo di diritto sovranazionale un po' contro i nazionalismi prima di tutto ma poi per dare alle persone la dignità al di là della loro provenienza, che è un po' la questione degli anni 45, 47, 48, insomma, che sono le cose di cui stiamo parlando?